Perché organizzare tra i 95 eventi che sono stati messi a calendario in questi 5 giorni un evento proprio sulla reputazione online e la ricerca del lavoro? Abbiamo deciso di dare spazio forte a quelle che sono le tematiche anche di approccio da parte dei giovani al mondo del lavoro, al mondo della ricerca, della professione. Quindi per non far sì che non si scoraggino ma anzi utilizzino il web come un'opportunità. Allora un'opportunità, un'opportunità che viene data ai giovani, soprattutto ai precari, Passa proprio da generazione P. Diciamo che il problema del, del precario è che l'unica certezza è l'incertezza. Generazione P ha come principale obiettivo di dare voce ai giovani precari e ai giovani disoccupati che fanno fatica a trovare lavoro. A volte la rete può essere appunto un fondamentale luogo di espressione di questa generazione che non riesce a trovare lavoro tramite i canali appunto tradizionali.